Studio LR Immobiliare nasce nel 2003 con l'intenzione di distinguersi dai suoi competitors per professionalità e serietà nella proposizione della propria offerta di consulenza. Abbiamo creato un gruppo, un team di professionisti specializzati nella consulenza per clienti che vogliono avvicinarsi al mondo delle aste immobiliari. È un settore molto complesso dove è assolutamente sconsigliabile di far da soli, di ricorrere al file da te con la vaga impressione di poter risparmiare qualche costo e poter invece rischiare di avere grossi danni economici per non conoscenza della materia che è assolutamente molto molto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 relativamente alla propria costituzione in tribunale che mi consenta di fare un acquisto garantito. Questo è il passaggio logico più delicato che ci consente di arrivare al Red Nazionem con la capacità di discernere l'immobile che possiamo acquistare dall'immobile che potremo invece lasciare andare per essere tranquilli. Nella realtà, una volta visto l'immobile all'interno e scelto quell'immobile,